Pero un extranjero que vive aquí, o sea, si, si te paras un poco y vives en un sitio, para mí no, ya no eres un extranjero, eres pues, alguien que está viviendo la vida en algún sitio. No quiero decir que para mí no existan los extranjeros, per porque para cioè mí es extranjero quien sea, el otro. Puede ser extranjero también mi hermano, o una persona que encuentro per strada o o i mis amigos. Vedo come straniero per me è qualcosa, qualcuno, una persona da scoprire, che ha tante potenzialità, una ricchezza immensa che io ancora non conosco. Non esiste secondo me il concetto di straniero perché io mi sono sempre sentita straniera ovunque e di conseguenza nel momento in cui ti senti straniero ovunque a un certo punto ti, proprio ti rendi conto del fatto che forse non sai tu che sei straniero ma è che non esiste il concetto di straniero perché siamo tutti stranieri alla fine. Non mi sento straniera. Non ho mai straniera, in casi in nessun sito, anche oggi, mi sento straniera. Molto probabilmente eh, più si viaggia più il concetto di straniero diventa relativo. Cambia molto probabilmente anche eh, in base a che posti visitiamo. Penso di aver viaggiato ormai talmente tanto che per me l'idea di straniero non esiste praticamente più. Il compagnerismo, l'antiracismo sempre, eh, non so, sé, Trattare di inculcarle a, a, a mie pues tutto questo. essere un po' più abiertos culturalmente. Sono valori che vas ganando quando. te puoi mover per ahí. Ma bueno. io credo che arriverà il momento in cui. se può. Per me, i cittadini europei non sono stranieri in Europa. Ovviamente adesso si pone la questione se i non europei per me sono stranieri, e non lo so. Incrociamo persone di tutto il mondo, non solo europee, e secondo me se qualcuno vuole essere percepito come straniero, allora diventa straniero. Uno straniero secondo me dipende da chi lo è e chi lo guarda. Ti puoi sentire straniero come puoi percepire altri stranieri, ma secondo me è più un fattore mentale che un fattore geopolitico. Forse lo straniero è, è più una sensazione che si prova ormai dentro, più che una definizione che danno gli altri. Trovo che sia la mancanza di conoscenza dell'estraneo che crea paura. E quindi la conoscenza è l'unica cura. <ride> Penso che appunto chiudersi eh, sia appunto il chiudersi la cosa di cui bisogna avere paura, non tanto l'aprirsi. Nel chiudersi non c'è soluzione. Intento non tener prejuicios con nadie. Entonces, si... Um, ...hombre de mediana edad, piel oscura, gente che cambiava da cera perché tiene miedo. Yo intento no lle dejarmi llevar por esos prejuicios perché al final, si vamos así por la vida, cosa... cosa... cosa... cosa hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, creamos, creamos prejuicios, creamos miedos, creamos... odio. Quando cre teach hate to your children they're going to learn to hate others. When you teach hate to your students, they're going to continue hating whatever they have been taught. So education is definitely one of the biggest parts of uh, hating one another. Dal nostro punto di vista, noi accogliamo delle persone con una cultura diversa e dal punto di vista di noi che le accogliamo, noi però abbiamo una cultura da difendere verso questo straniero che invece importa nel nostro paese una cultura diversa e questo fa sì che ehm, diventi secondo me più forte la parola accettazione, tolleranza che non invece diciamo l'incontro tra queste culture. L'incontro alla fine è, è un abbraccio, è un abbraccio di due culture, di due persone, di due vite eh, eccetera. Eh, L'integrazione ad adesso viene vista un po' come o una mancanza o un, un dovere, cioè tu arrivi e ti devi integrare, però magari io non faccio niente perché tu ti integri. Diciamo che c'è un aspetto che non mi piace tanto della parola integrazione perché c'è eh, cioè un movimento unilaterale, cioè le persone vengono, vengono per esempio in Italia e si devono integrare agli italiani. La parola incontro per esempio mi piace molto di più perché sono proprio due direzioni trovare un punto di contatto, però entrambi fare un percorso e arrivare a un punto comune. Prima incontro e poi integrazione. Due si incontrano, vedono, si rendono conto delle differenze e, e poi si integrano. Quindi se ti porti un gruppo di fornitori insieme e lasciarli stare insieme per 10 giorni e cercarli di farlo conoscere, è molto difficile. Ma al stesso tempo, sento che il lavoro è qualcosa che puoi collegare well with others uh, while you work you can laugh make jokes but at the same time get stuff done because when you're d doing work you all have one goal which is to finish the work and i realized that if we all have the same goal uh, it was easier for us to connect with one another it was easier for us to get close with one another